Eh, benvenuti a tutti a questo incontro con il Defonso Falcones, autore di grandi romanzi che tutti abbiamo amato e conosciuto. Eh, L'ultimo appena uscito per Longanesi è Schiava della Libertà. Eh, chiederemo a lui un po' di cose eh, riguardo a questo nuovo romanzo che eh, è uscito a settembre in Spagna ed è stato per cinque settimane consecutive primo in classifica è bellissimo, è uscito mercoledì, ve lo assicuro, ed è la storia di due donne che combattono per la loro libertà, ma eh, chiediamo a lui come è nato questo romanzo e perché ha voluto parlare di due donne, due donne che in periodi diversi, nel XIX secolo e nel XXI, secolo, combattono per i loro diritti. No, per il, per il sì, è iniziale, vero? non so, io, no? Y no hay ni un técnico que pueda... Bien. Eh, muchas gracias por su presencia. Buenas, buenas noches. Eh, les agradezco mucho la invitación, la posibilidad de estar en esta ciudad, de volver a estar en este círculo. Ya he estado varias veces y me gustaría poder regresar en, ¿eh? regresar en el futuro, ¿no? Eh, ¿Cómo nació la, el libro? Eh, lo cierto es que este libro nació hace mucho tiempo, el, eh, este libro lo tenía pensado después de la Catedral del Mar y, y cuando conseguí, tras muchos eh, esfuerzos, vender la Catedral del Mar y que una editorial estuviera interesada en ella, les propuse continuar con esta, con esta novela y no estuvieron interesados. Entonces, en fin, abandoné la idea, abandoné lo que tenía escrito y continué en aquel caso con la mano de Fátima. Y entonces, después del Pintor de Almas, eh, mi situación personal eh, era delicada y necesitaba escribir, yo en los procesos de, de escritura tardo mucho tiempo en estudiar lo que quiero escribir, me, me documento mucho, estudio mucho eh, sobre la época y sobre todo, todo ello, y sin embargo en ese momento necesitaba escribir, casi como terapia mía, ¿no? entonces lo que hice fue recuperar aquel, aquel proyecto que me habían dicho que no y, y escribirlo ahora. ¿Por qué? Uh, por una razón, porque es que cuando hablamos de la esclavitud siempre todos pensamos en, en una época lejana, eh, pensamos en la época medieval, eh, pensamos evidentemente también en la esclavitud en Estados Unidos, en Cuba, pero en siglos anteriores, en el XVIII, no, no nos vamos tan cerca. España fue el último país en, en abolir, el último país occidental en abolir la esclavitud. Y lo hizo en 1880. Hasta 1880 las colonias o las provincias de ultramar españolas eh, eh, eh, tenían esclavos. Eh, yo siempre digo que yo hablé con mi abuela, una, solo una, solo conocí una, pero una persona muy cariñosa y entrañable. Y esa mujer fue coetánea a la esclavitud. Esa persona vivió la esclavitud. O sea, yo estuve con una persona que había vivido la esclavitud. Y eso eh, me impactó ya en aquella época y lo ha seguido ahora. Y la posibilidad de trazar una línea entre el último, eh, la, la última mitad del siglo XIX y la época actual, de buscar esa reparación que todo el mundo procura para los afrodescendientes, para la injusticia de los esclavos, etcétera, etcétera, eh, la posibilidad de trazar una historia creíble, verosímil en la cual se produjera esa venganza en, el, en la época actual, me movió a, a, a escribir. O sea, esa trama la encontré francamente interesante. Yo digo que si mi novela hubiera sido solo sobre la esclavitud, probablemente no la hubiera escrito. Pero la posibilidad de que en el siglo actual descendientes de aquella esclava pudieran eh, vengarse de los descendientes, de los amos di quella esclava eh, fu una idea che mi attrago bastante e ahí il porqué eh, come nacque questa novela non so se sé le ho dato molto lavoro però lo consiguen eh? si sente innanzitutto bene per prima cosa grazie, grazie eh, dell'invito che mi è stato rivolto, grazie a voi per essere qui presenti e soprattutto grazie per poter essere, il fatto di poter essere di nuovo qui a Torino e eh, anche e soprattutto al circolo di Torino, del circolo dei lettori e spero di poter tornarci anche nel futuro. Com'è nato il libro? E questo è un libro a cui io pensavo da tanto tempo, eh, già dopo oh, la eh, genesi della, uh, eh, della Cattedrale del Mar. E una volta eh, riuscito a vendere eh, la Cattedrale del Mare, eh, proposi al mio editore eh, un libro che aveva appunto l'argomento eh, del libro attuale ma mh, non, eh, non era interessato l'editore quindi non se ne fece nulla, abbandonammo il progetto e eh, mi rivolse invece eh, al libro che poi è diventato La mano di Fatima. Eh, tuttavia, eh, dopo oh, aver eh, pubblicato eh, Il pintore de Almas, Il Titolo delle anime, la mia situazione mh, personale era per così dire delicata anche dal punto di vista eh, eh, di salute e avevo bisogno di scrivere. Eh, di solito eh, per me il processo della scrittura è un processo piuttosto lungo, eh, che mi richiede molto tempo, delle gestazioni lunghe, eh, ma in quel momento il bisogno di scrivere era veramente pressante per me e l'ho vissuto anche come terapia. Quindi eh, ho recuperato quel vecchio progetto perché, perché la schiavitù, tu, perché si basa su quello perché mh, in genere pensiamo alla schiavitù come a qualcosa di molto lontano, che non ci tocca la schiavitù, per esempio, o, o negli Stati Uniti, nei Rid America, eccetera. Eh, invece eh, un particolare che mi ha sempre colpito è stato pensare che la Spagna è stato l'ultimo paese ad abolire la schiavitù nel 1880. E mh, il fatto che io fossi entrato in contatto attraverso, per esempio, eh, mia, mia nonna: mia nonna era una persona che eh, era vissuta, è stata contemporanea di quel periodo, il periodo in cui ancora vi, vi, vigeva la schiavitù nei, eh, nel, nei paesi d'oltremare per la Spagna, ovvero Cuba e Porto Rico, e questo mi ha sempre causato un fortissimo impatto e tuttora è così e la possibilità di riuscire a tracciare una linea rossa, una linea di congiungimento tra quel XIX secolo a Cuba e il XXI secolo oggi a Madrid è stata una cosa che mi ha attratto moltissimo e soprattutto anche la possibilità della riparazione di quelle ingiustizie è stato ciò che mi ha mosso a scrivere e inoltre se ehm, fosse stato solo il tema della schiavitù il nucleo centrale del libro non credo che l'avrei scritto eh, quello che mi ha invece eh, deciso a scriverlo è stata la possibilità eh, di ehm, far sì che una discendente di quegli schiavi potesse uscire a mh, realizzare una vendetta a, a, appunto a riparare ai torti subiti eh, dalla sua antenata e eh, in questo secolo nel eh, nostro secolo nel ventunesimo secolo è stato quello che mi ha attratto. Ecco senza voler anticipare niente per chi non avesse ancora cominciato a leggerlo il libro è la storia di due donne una Kueka è una schiava nera che dall'Africa viene deportata a Cuba in una piantagione. L'altra è Lita ed è una ragazza emancipata, sempre nera, nera anche lei, che vive nella Madrid del XXI secolo. Eh, entrambe combattono per i loro diritti ed entrambe, si scoprirà nel romanzo, sono collegate da una storia di schiavismo e di mancanza di diritti. Ecco, la domanda per il Defonso Falcone è: perché due donne protagoniste? Eh, la giovane eh, della epoca attuale del Madrid del Siglo XXI eh, potrebbe aver sido un, un, un muchacho, certamente, però la genealogia... Eh, desde la época del siglo XIX, eh, si va por las madres, si va por vía femenina, es segura, está garantizada. Eh, si metemos algún hombre por en medio, pues a lo mejor no, nunca se sabe, ¿no? O sea, es, eh, y entonces, el último eslabón de esa, de esa genealogía, pues decidí que, que, que siguiera siendo mujer, ¿no? Y en cuanto a la elección de una esclava eh, hembra en lugar de, de, de un varón, eh, tiene su, su razón de ser en el, en, en el plus de crueldad que vivieron las esclavas. Estamos hablando del siglo XIX. Esta chica llega a Cuba a mediados del siglo XIX, 19, 1850 y pico, me parece. Eh, para aquella época... Eh, eh, Gran Bretaña había abolido la esclavitud a principios del siglo XIX Gran Bretaña eh, presionó a España y pagó mucho dinero a España para que se sumase a la abolición de la esclavitud y España se sumó pero solo en cuanto a la trata, solo en cuanto al comercio siguió permitiendo la esclavitud en sus colonias o en sus provincias de Cuba y de Puerto Rico eso significó que eh, la Armada Británica vigilaba que no, se, que no hubiera trata de esclavos y implicó a su vez que los esclavos que llegaban a Cuba fueran de contrabando, lo cual eh, encareció mucho los precios. Hasta ese momento, los eh, eh, propietarios de ingenios azucareros iban al mercado, compraban un esclavo, un esclavo macho, y, y lo ponían a trabajar al día siguiente. Era una inversión rápida y que no tenía ningún problema. Nunca se habían planteado criar esclavos. Pero desde el punto de en que los precios suben mucho, eh, deciden que les es mucho más rentable ...obligar a las esclavas a tener hijos que acudir al mercado de contrabando a comprar esclavos. Y a partir de ese momento las esclavas eh, se convierten o, o se ven obligadas a, a, a lo que podríamos definir realmente pues, como una ganadería. Les designaban un, un macho que las montara y para tener un hijo en las mejores condiciones. Eh, las esclavas trabajaban exactamente igual que los hombres... Acudían al cañaveral con machetes, cortaban la caña, los esclavos trabajaban de 20, eh, 20 a 22 horas al día en época de zafra, primero en el, en el campo y por la noche tenían que tratar rápidamente la caña de azúcar porque si no perdían las cualidades, o sea que estaban, había días que dormían dos horas, la mitad de, la, de, de los esclavos y la otra mitad dormía cuatro y al día siguiente era al revés y así estaban tres a cinco meses. Y las esclavas trabajaban exactamente igual, pero tenían el añadido de que además debían parir nuevos esclavos para surtir de mano de obra al, al ingenio azucarero. Y eso me pareció tremendamente cruel realmente, que, que a las mujeres ya las trataran como ganado. Eh, en fin, los bueyes estaban más protegidos que los esclavos. Pegar a un buey era, era una falta muy grave pegar a un esclavo, el reglamento de esclavos permitía 25 latigazos al día, ¿no? Bueno, la elección era, era eh, casi obligada, o sea, tenía, tenía que ser una mujer, porque, porque la mujer sufrió mucho más la esclavitud en aquella época. La ragazza joven, ¿eh? eh quella che vive a Madrid, nella Madrid del XXI secolo, beh, sarebbe anche potuta essere un ragazzo. Ma eh, dato che, mh, diciamo che la genealogia che si basa sul canale femminile, sulla via femminile, e, e nel senso che chiaramente mater sempre certa est, pater non sempre, e avendo una... Eh, dovendo risalire alla schiava del eh, XIX secolo, anche eh, la protagonista del XXI doveva essere una donna. Eh, questo ultimo anello, per l'appunto, questo ultimo anello eh, della, della prevaricazione doveva essere una donna. E, e perché ho scelto una schiava e non uno schiavo? <coughs> Perché le schiave eh, erano oggetto eh, di un class di crudeltà, cioè dovevano pagare una sovratassa. Eh, infatti il periodo in cui io colloco la vicenda di Cauheca è il XIX secolo, circa la metà del XIX secolo, e in quel momento la Gran Bretagna decise di abolire la schiavitù chiedendo anche alla Spagna di aderire al trattato, pagando la Spagna perché lo facesse. La Spagna accede, ma solamente per quanto riguarda la tratta degli schiavi, ovvero la compravendita, ma continua a permettere l'esistenza della schiavitù eh, nelle colonie di oltreoceano, cioè Cuba e Porto Rico. Quindi a quel punto cosa successe? Che la marina britannica sorvegliava perché non esistesse più la tratta, quindi eh, eh, diventò molto difficile riuscire ad avere degli schiavi trasportati dall'Africa. Di conseguenza eh, fioriva il contrabbando. Il contrabbando che cosa fa in genere? Fa sì che i prezzi salgano. <ride> A questo punto, eh, mentre sino a quel momento, cioè sinché eh, la, ehm, la tratta era permessa a un eh, proprietario di schiavi, mh, conveniva andare al mercato, comprare, acquistare uno schiavo maschio, adulto, che poteva il giorno successivo mettere a lavorare, quindi il suo acquisto eh, era un investimento azzeccato. Eh, ma quando i prezzi aumentarono, questo non, non era più tale, cioè non era più così redditizio. E quindi i eh, proprietari degli schiavi pensarono bene di eh, utilizzare le donne eh, come fattrici per, mh, perché appunto dessero alla luce dei nuovi schiavi. Mmh. E quindi da quel momento eh, le, le schiave divennero dei veri e propri animali da riproduzione. Eh, che, e venivano affiancati loro degli stalloni per poter appunto eh, um, figliare e dare nuovi schiavi di conseguenza ehm, ho anche pensato oltre alle altre cose che <coughs> scusate, però, tutto ciò fa sì che le schiave eh, dovessero subire eh, un, eh, un qualcosa di più rispetto agli uomini cioè, quindi una crudeltà ehm, un'aggiunta di crudeltà, anche perché loro non, eh, non, non erano, per così dire, esen esentate, da... Grazie mille. Scusa. Non erano esentate dai lavori pesanti, lavoravano esattamente tanto quanto gli uomini, ovvero eh, da 20 a 22 ore al giorno nel periodo proprio della raccolta della canna da zucchero. A volte anche di notte perché in quel periodo uh, in cui si raccoglieva la canna bisognava anche lavorarla di notte e quindi questo significava che magari potevano dormire due ore una notte quattro ore l'altra comunque dei, dei lavori estenuanti quindi ribadisco la donna lavorava quanto l'uomo e in più doveva figliare e trovato, io trovavo che questa fosse uh, una crudeltà in più, eh, tanto che per esempio anche i buoi erano più protetti degli schiavi nelle piantagioni, e, mentre per esempio per gli schiavi si permettevano eh, diciamo la, la cifra normale era di 20 frustate al giorno, era una cosa normale. Quindi, detto tutto ciò, io ritengo che la scelta di una donna come protagonista fosse una scelta obbligata. Lo leggerete nelle pagine, ci sono episodi di estrema durezza nei confronti degli schiavi, sono addirittura commoventi, come nel, nell'inizio del romanzo, quando si vede la, la traversata che fa Kaweka con la sorellina verso Cuba e la sorellina non ce la fa. E viene data in pasto agli squali. Eh, io trovo che questo romanzo sia particolarmente duro nei confronti del, della Spagna. Uno spagnolo che è durissimo nei confronti del governo spagnolo, non solo del eh, XIX secolo, ma anche nei confronti della Spagna di oggi che eh, continua. A essere almeno così sì, si capisce dalle pagine razzista. Possiamo definirlo un romanzo politico? <susk> A ver, a mí no me gustaría definirlo como un romanzo político, a mí me gustaría definirlo como una novela, uh, no voy a decir de aventuras, pero sí una novela de amor, una novela de, de pasiones, una novela de, de sexo, una novela de dinero, uh, de venganzas, de... en fin, todo lo que uh, hace atractiva una novela. ¿Feminista? Feministas y cada cual puede intentar ver ese, ese contenido feminista. Evidentemente son dos mujeres luchadoras, son dos mujeres que persiguen eh, la libertad y son dos mujeres que entregan su vida por ese, por ese objetivo. O sea que desde ese punto de vista sí que es feminista. Pero mi objetivo no es eh, promover el feminismo ni luchar por el feminismo. Mi objetivo es que si alguno de ustedes lee esta novela, eh, pues se entretenga, pase un buen rato. Es cruda, sí, lo es. Pero no creo que en un mínimo porcentaje de lo que en realidad sufrieron esas personas. No creo haber sido capaz de ponerme en la piel o en la situación de un esclavo que podían estar 30 años trabajando en las condiciones en las que estoy, estoy explicando. Eh... Hay veces que, que cuando vemos eh, películas o cuando leemos alguna novela, incluso eh, vemos eh, los esclavos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? se ve mucho, eh, trabajando el algodón y, los, y se les oye cantar. ¿no? Y entonces es como si fuese algo bonito. ¿no? La gente, uy, mira, cantan qué bien, el principio del jazz, el principio del sol, uy, qué maravilla, eh, están contentos. Uh, a ver, los esclavos cantaban porque les obligaban a cantar a latigazos. Los amos sostenían que si el esclavo cantaba, no pensaba. Y si no pensaba, trabajaba más. Por lo tanto, esos cantos que el estereotipo que nos llega es como de, del principio del jazz, ¿no? Y una cosa maravillosa, en realidad eran unos cantos forzados a latigazos. Yo quería trasladar todo eso, entonces, desde luego, la novela en ese sentido es cruda, porque no puedo intentar vender a un lector que los esclavos cantaban y estaban contentos, no. No, es, estaban obligados a cantar. Pero, insisto, eh, no creo haber llegado a, a un porcentaje mínimo de, sobre, sobre la crudeza o la, o la desgracia que padecieron 12 millones y medio de personas que se fueron llevados desde África hasta el continente americano. 12 millones y medio. En cuanto al racismo en España, bueno, sigue existiendo, pero en toda Europa hay... Eh, han habido intentos eh, por parte de la ONU, por parte de todos los gobiernos, en el 2001 hubo una conferencia en Durban que, que sentó las bases por las cuales había que reparar e intentar ayudar a, a los afrodescendientes, estamos en el decenio de los afrodescendientes que terminará en el 2024, pero sin embargo la propia ONU ya nos ha advertido, y lo vemos todos, que estamos en un proceso de involución que están naciendo ideologías y corrientes filosóficas incluso, que no tienen reparos en, fundar, en fundarse en el racismo y en la xenofobia. O sea que no solo España, sino que eso lo estamos viendo en Europa entera, en Estados Unidos incluso. O sea, es preocupante en ese sentido. Realmente el racismo es algo contra lo que deberíamos luchar, siquiera sea como contraprestación o como eh, reparación de lo que se hizo en aquella época. Grazie intanto. Grazie, grazie a me, scusate il circo di parole, <coughs> ma ci aiuta nella traduzione di questa Bene. serata. Dunque, eh, io non vorrei che venisse considerata un, uh, un romanzo, un'opera um, politica. E, um, io uh, lo vedo come eh, un, uh, un libro, un romanzo, <coughs> in cui ci devono essere tutti gli ingredienti classici del romanzo, di un'opera di intrattenimento, come per esempio l'amore, l'avventura, la passione, il sesso, il denaro, la vendetta. Ora, femminista, beh, se si vuole, in un certo senso sì, effettivamente eh, le protagoniste sono due donne che lottano per la libertà propria e della propria gente. Uh, ma uh, diciamo che non era questo esattamente l'obiettivo che io mi proponevo ripeto, il mio obiettivo è sempre quello dell'intrattenimento del lettore romanzo crudo, sì, decisamente un romanzo crudo ma non potrebbe essere altrimenti perché riflette una realtà che è terribile, è orripilante e la riflette solo in minima parte perché... È, è difficilissimo che io possa mettermi nella pelle de delle persone che hanno vissuto delle realtà così atroci. Um, infatti, per esempio, um, penso a quello che a volte si vede nei film o nei libri, soprattutto negli Stati Uniti, in cui si vedono gli schiavi nelle piantagioni di cotone che cantano mentre raccolgono il cotone e si pensa, oh che bello, eh, da qui è nato il jazz, il soul, eh, cantano, quindi saranno contenti. Eh, beh, eh, eh, Cantavano perché erano spinti a cantare a forza eh, di frustate. E perché quello che dicevano i loro padroni, i negrieri, era che lo schiavo che cantava non pensava, non avrebbe pensato e quindi non pensando avrebbe lavorato. Ehm, quindi, ripeto, la figura idilliaca dello schiavo che canta, ma che bello, eh, non c'è niente di bello. E ehm, sicuramente ribadisco, è un romanzo crudo, ma non potrebbe essere altrimenti. Non credo di essere riuscito a riportare, se non una minima parte, del dolore di questi 12 milioni e mezzo di esseri umani che venivano strappati dall'Africa e portati dall'altra parte del mondo. E per quanto riguarda il razzismo in Spagna, Certo c'è, come c'è anche nel resto dell'Occidente. Uh, nel 2001 è stata sancita uh, la dichiarazione di Durban uh, che cerca una riparazione mh, per gli afrodiscendenti e ci troviamo ancora nel decennio, appunto, uh, dedicato agli afrodiscendenti, finirà nel 2024, quindi Qua cosa si cerca di fare, si è cercato di fare, ma l'ONU ci avvisa e ci mette in guardia sull'involuzione che stiamo vivendo. Infatti, sempre più assistiamo al nascere di movimenti che si basano e che non hanno assolutamente il minimo scrupolo eh, a sbandierare eh, il loro razzismo e la loro xenofobia. E questo è molto preoccupante. Questo è qualcosa contro il quale bisogna assolutamente lottare, bisogna lottare contro questo e contro il razzismo. Dalla Cattedrale del Mar al pittore di anime, passando per la mano di Fatima alla regina scalza, abbiamo visto il defonso Falcone fare il funambolo tra i secoli. Eh, con maestria è diventato uno dei protagonisti della scrittura del romanzo storico. Che effetto fa scrivere dell'oggi? Ah, sí, es, es atractivo. Es atractivo porque es, es, resulta sencillo. ¿no? Yo cuando eh, tengo que escribir pues, sobre cualquiera de las obras que has dicho, ¿no? pues tengo que profundizar, tengo que estudiar mucho, tengo que buscar eh, artículos doctrinales o libros pues, que hablen de, de, en fin, de, de todas las cosas que voy contando en el... En el en mis novelas ¿no? sin embargo escribir sobre el Madrid del siglo XXI ha sido muy sencillo o sea, es que no he tenido ni que abrir un libro porque lo conozco es una ciudad maravillosa es una ciudad apasionante y, y escribir sobre una joven universitaria eh, alegre y, y feliz y que eh, se enfrenta al mercado de trabajo pues es casi escribir como, uno de, como de uno de mis hijos ¿no? los, los conozco y a sus amigas y, y los veo y sé cómo viven ¿no? y Y bien, moverme por Madrid, pues no necesito ni, ni un plano. se, se come. Por lo tanto ha sido, ha sido sencillo, ha sido una, una escritura gratificante por cuanto, insisto, me ha permitido escribir sin tener que estudiar, que es algo que no había conseguido hacer nunca. Ha eh, estado algo de gratificante, de atraente anche perché è molto più semplice. Infatti, quando io invece devo ambientare eh, le mie storie in una cornice storica precisa, chiaramente devo svolgere delle indagini molto, molto serie, devo documentarmi su tanti libri, eh, bibliografia, fonti, eccetera. Ma, ehm, per parlare della Madrid del XXI secolo, questo non era necessario. Infatti Conosco Madrid, una città che amo moltissimo, è una città appassionante e, e quindi scrivere di una ragazza eh, del ventunesimo secolo che vive a Madrid, una giovane emancipata come tante, che poteva essere assimilabile ai miei figli o amiche dei miei figli, non è stato difficile decisamente. E tra l'altro anche muovermi attraverso Madrid, ehm, ugualmente facile, non ho, non ho neanche bisogno di una cartina, quindi ripeto è stato gratificante. ¿Por qué Madrid y no Barcelona, la sociedad? Porque ya he escrito mucho sobre Barcelona. Llevo seis, tres sobre Barcelona, otra sobre Córdoba y Granada, otra sobre uh, Sevilla y Madrid. Y esta pues me atrajo a Madrid. Madrid es el centro financiero de, de España, ¿no? Y, pero sobre todo, vamos a ser claros, yo la novela, la... la Uh, en, en, ...en cuanto a la época moderna, la situó en el 2018. Uh, intento no, no llegar al COVID, porque si en fin, un poco más y ya estamos en COVID... ...y no bajarlo más, porque es la época que me interesa. Pero si hablo del 2018 y la situó en Barcelona... Tengo aquí hablar de las algaradas, del independentismo, de la violencia en las calles, de, en fin, no, no es imposible hablar de Barcelona sin hablar de toda esta situación desagradable, de tensión política, de, de enfrentamiento entre los ciudadanos. Y bueno, ante esa realidad eh, existía un Madrid agradable, un Madrid eh, maravilloso, un Madrid eh, con una explosión cultural fantástica, eh, insisto, lo reitero, el centro del financiero y de negocios de toda España, in fin la elezione era quasi obbligata, non no, no, no potevo venirmi a una città no? eh, eh, no? in stato di crisi, già hai bastante crisi nella novella, come per más. Beh, perché su Barcellona ho già scritto, ho già scritto tre libri, gli altri su, per esempio, Cordova e Granada, su Siviglia. E poi Madrid è il centro finanziario della Spagna e il mio libro è stato ambientato nel 2018, quindi lasciando da parte il Covid, che non era il caso di tirare in ballo, eh, ambientarlo a Barcellona sarebbe stato un problema, perché di che cosa avrei dovuto parlare? Della guerriglia urbana, eh, degli scontri e dell'atmosfera estremamente divisiva che si vive in questo momento, eh, della situazione sgradevole, dello scontro tra i cittadini. Eh, quindi, mh, da una parte avevo questo panorama spiacevole e dall'altra invece avevo Madrid, una città vibrante con anche un momento particolarmente felice dal punto di vista culturale. Quindi, Direi che la scelta a quel punto era sicuramente obbligata. Nel romanzo i cattivi sono cattivissimi, sono in Santa Doma sia nella parte relativa al XIX secolo sia in quella del XXI secolo. Sono proprio i cattivi che ci si immagina di incontrare in una storia di avventura. Si è ispirato a qualcuno per loro? No, no. no. Eh, a ver, eh sí que representan a la nobleza de que sacarócrata cubana del siglo XIX. Están representados porque eh, la pintura de todos estos eh, nobles es precisamente la que, la que se narra en el libro. Y en cuanto a, a la representación actual, eh, no, puedo, no quiero tampoco señalar a nadie pero uh, hay algunos personajes muy cercanos. Eh, eh, yo no, no, no me interesa eh, señalar, insisto, fortunas eh, o, o grandes instituciones que existen hoy que se sustentan en, en, en el patrimonio conseguido eh, a través del esclavismo, a través de la trata de, de negros, ¿no? Eh, hay libros que, que se pueden seguir y que trazan esas, esas relaciones y esas situaciones actuales, pero no es mi objetivo, insisto, mi objetivo es una novela de entretenimiento, en último caso feminista, pero, en caso, pero nunca de, de denuncia de nadie. No, non mi sono ispirato a nessuno in particolare. Bene, allora facciamo un distinguo. Il ritratto che io eh, dipingo dei nobili eh, che appartenevano eh, alla cosiddetta saccarocrazia, cioè i saccarocrati, i proprietari di piantagioni di zucchero di Cuba del secolo XIX. E corrisponde effettivamente al modo in cui loro erano, cioè erano proprio così. Ma eh, per quanto riguarda invece eh, la, la parte mh, contemporanea, mh, io non voglio indicare col dito nessuno, non è mia intenzione, anche se è vero che ci sono sicuramente dei personaggi molto vicini a noi che potrebbero eh, ricadere in certi profili. Uh, ci sono sicuramente delle persone eh, i, i cui ingenti patrimoni eh, sono il risultato di eh, anni e anni, di secoli eh, di eh, sfruttamento o della, anche della tratta degli schiavi. Um, ma, ehm, questo, eh, su tutto ciò ci sono dei libri, c'è cioè della bibliografia. Chi vuole si può documentare. Io ripeto, non voglio segnalare nessuno in particolare. Il mio obiettivo, come ho detto prima, è quello di offrire un intrattenimento al lettore. Se si vuole, anche un libro femminista, ma sicuramente non di denuncia. La domanda allo scrittore, eh, io ho letto il libro e lo, lo vedrete anche voi, il ritmo è serrato, ehm, è scandito dalla parte del XIX secolo che si alterna con quella del XXI secolo. Allora la domanda all'autore è come si dà ritmo a un romanzo? Qual è la ricetta per scrivere un romanzo appassionante come Schiava della libertà? Bueno, me gustaría saberla. Eh, en fin, yo creo que es eh, que todo, toda novela... Y ahora uh, quizá hablo más como lector que como autor. Uh, yo como autor me gusta ofrecer uh, a los lectores lo que yo uh, procuro encontrar en las novelas. Y yo me acerco a las novelas para entretenerme, yo me acerco a las novelas para uh, pasar una página y tener ganas de, de pasar la siguiente y la siguiente. Y que el autor me plante eh, tensiones de todo tipo que me obliguen a, a, a estar um, pendiente de la novela, que me enganchen, ¿no? que, me, que me obliguen a querer, a, a, eh, cuando cierras la novela, decir, bueno, leo un poco más, pero ya es muy tarde, ¿no? y cierro la novela y vuelvo... A... En fin. Eh, y esas situaciones se consiguen insisto, como lector, eh, cuando se te plantean eh, situaciones eh, de mucha tensión. Eh, como autor eh, trato de pensar en mí como lector y en los demás lectores y ofrecerles este tipo de situaciones. Yo es la única receta que, que conozco. Hay otra que también eh, lo que pasa es que la gente no lo admite mucho, los... los la literatura de calidad que promueven las editoriales. No es, o sea, yo intento en cada novela ser más sencillo. Eh, me pongo como objetivo ser más simple y creo que con eso, pero si no al final uno se lo cree, y entonces empieza a hacer tonterías y empieza a escribir cosas y hay veces que escribes dos páginas y no has escrito nada. La, la, la novela, la novela, eh, tiene que ser ágil, tiene que ser eh, que leas y, y, que, y que pase el rato, no, no, no que leas una página y sea todo tan enrevesado que tengas que volver arriba para volver a leer y para entender qué es lo que te pretenden decir, ¿no? Y entonces, uno de mis principales... Eh, eh, principios es escribir más sencillo y te voy a decir que cuesta mucho ser simple cuesta mucho pero creo que al final lo consigo es Beh, a me piacerebbe conoscerla, questa ricetta. Ora, ehm, io parlo in qualità di lettore. No? Come lettore, ehm, a me eh, piace il romanzo che eh, ti incatena e, e quindi vorrei offrire al lettore eh, quello che anche a me piace come lettore. Ehm, quindi, ehm, ho bisogno del libro che eh, non riesci a mettere via perché vuoi leggerlo ancora. Eh, è tardi, domani mattina devi alzarti presto, ma non riesci a abbandonarlo perché ti cattura. E solo se un libro offre delle situazioni eh, di, di tensione che ti mantengono sempre la tensione alta, questo è possibile. E parlo come lettore. E quindi cerco, poi come scrittore, di mettermi nella pelle di chi mi leggerà e quindi offrire esattamente quello che io vorrei. E questa è l'unica ricetta che io conosco. E c'è anche un altro punto e che, secondo me, la cosiddetta letteratura alta o certa, in, in, in certi circoli, in certe sfere, non si ammette. E cioè, io io, quello che cerco di fare io in ogni nuovo libro è di essere sempre più semplice. Um, perché mh, chi cerca di offrire qualcosa di sempre più complicato eh, trovo che non funzioni e quindi, ripeto, uno dei miei principi fondanti è cercare di essere semplice e non è facile, spero di riuscirci. Allora, visto che purtroppo io faccio la giornalista e alcune domande le devo fare anche con risposte veloci è ci sarà un seguito o sta scrivendo qualcosa di nuovo sta pensando qualcosa di nuovo? A ver, pensare, sempre si se piensa, <risas> lo piensas incluso quando scrives, perché quando estás scrivendo algo nunca estás satisfecho ...de llegar a plasmar aquello que tienes en la imaginación... ...porque la imaginación es inmensa, es infinita... ...lo ves todo fantástico en tu imaginación... ...y cuando lo relees en el papel... No, no, no, nunca llega a aquello que estás pensando. Entonces piensas que aquello otro, uh, si escribieras aquello otro, sería mejor. Y en realidad no es así. Cuando escribes lo otro, te vuelve a pasar lo mismo. O sea, hay que pensar siempre. Y, y seguiré, sí, seguiré en la novela histórica, si Dios quiere. Y, y con nuevos proyectos. Y llevo tiempo y me estoy haciendo, bueno, en fin, ahora estoy en promoción. En promoción es casi imposible escribir porque no tienes la, la tranquilidad y el espacio y la serenidad suficiente, pero siempre puedes leer y, y estudiar y, y desarrollar un nuevo proyecto, sí. Lo que no puedo decírtelo. <risa> Ma naturalmente pensare, pensare, è quel che è pensare si pensa sempre a un nuovo libro, eh, persino quando se ne sta scrivendo un altro, perché mh, non si è mai del tutto soddisfatti di ciò che poi eh, si scrive, eh, perché si pensa a quello che si era immaginato e nell'immaginazione è sempre più bello di quello che poi siamo riusciti a scrivere e non riusciamo ad essere del tutto soddisfatti. Quindi insomma, magari la prossima volta cercherò di fare meglio. E, ma comunque sicuramente continuerò nel solco del romanzo storico ehm, a cui sto pensando, però in questo momento io sono mm, del tutto immerso nell'attività di promozione. E quando uh, um, si è, è presi a destra e a sinistra non si riesce a scrivere perché non si ha la tranquillità necessaria. Però quello che si riesce a fare sicuramente lo faccio, è, è leggere e quindi chiaramente ho dei progetti, ho un progetto in testa, ma di cui non ti parlerò. Ce l'hai un romanzo preferito o il preferito è sempre l'ultimo? A ver, el romance, la novela, mi novela preferida es La Catedral del Mar, no, no puede ser otra, ¿no? es la gran, uh, mi gran novela, ¿no? es, es, yo creo que es, es imposible igualarla, pero bueno, siempre hay que intentarlo, ¿no? pero al final eh, La Catedral del Mar lleva mucha ventaja pero después los lectores siempre encuentran una novela que les ha gustado más, La mano de Fátima, La reina descalza, de El pintor de almas, y eso es muy satisfactorio. Para mí todas eh, han supuesto un esfuerzo muy importante, La catedral la que más, porque eh, hoy en día puedo escribir sabiendo que voy a publicar, ¿no? entonces eso eh, pues te da una seguridad y una tranquilidad tremenda. Cuando escribes algo que no sabes si te va a publicar nadie, y que tarda cinco años en que alguien te lo quiera publicar porque nadie lo quería, pues es una, un trabajo arduo y, y lo recuerdas con compasión, ¿no? Y por lo tanto es, es la novela que más, que más me marcó, sí, ¿por qué negarlo? Bien, naturalmente el mío libro uh, favorito es Restera, la Catedral del Mare. Eh. No creo que ningún otro podrá... Uh, eh, arrivare allo stesso livello di amore. Eh, anche perché, mh, come dire, eh, la Cattedrale del Mare ha, ha dalla sua una serie eh, di, di vantaggi eh, che poi eh, enumererò. E comunque devo dire che ci sono molti lettori che hanno trovato che altri i miei libri eh, forse sono piaciuti di più. Alcuni parlano della mano di Fatima, altri la Regina Scalza, eccetera. Però, ripeto, per quanto riguarda me, eh, i, i punti di forza della Cattedrale del Mare sono sicuramente il fatto che mentre io adesso so, mentre scrivo, so che verrò pubblicato, eh, nella, nella Genesi invece di Cattedrale del Mare non sapevo se avrei trovato un editore, eh, ci ho impiegato cinque anni a, a pubblicarlo e, e quindi diciamo che il ricordo che io ho di, di la Cattedrale del Mare è un qualcosa eh, di inimitabile. Credo che non, non potrà essere sostituito da nessun altro. Allora, credo che fosse la, la mia ultima domanda a disposizione, se ce ne sono dal pubblico è il momento di farle, se no vi ricordo Schiava della Libertà, Longanesi, il Defonso Falcones, è in libreria dall'altro ieri e vi assicuro un romanzo molto bello.